Grazie mille Vai, guardiamoci questi dinosauri della Dingo Pictures Io, non, io, ho, io so, so solo qualche frase di questo cartone Non, so, non l'ho visto tutto E io ho paura Spero si senta l'audio Il volume è al massimo um, Devo eliminare il messaggio perché c'è una parola bannabile, signor Angelo Eccoli qua i nostri dinosauri Come va? Abbastanza bene Anche se... Ogni tanto dei pensamenti su se abbandonare o meno lo, eh, il mondo del web per un po' Ho Un po' questi pensieri ogni tanto Ah, eccoli qua Eeeh, È... doppiato pure bene È una delle cose più trash e zozze che vi abbiamo mai visto Andiamo bene Già come, do... già come è stato doppiato questo? Non è niente di eccezionale. Madonna mia. Scusami, certo che è una cosa speciale. In verità è il primo uovo che è un video. Ma è doppiato malissimo, è pure in ritardo il vi... Cioè l'audio rispetto al video. Silenzio, credo che si sia ammosso qualche cosa nell'uomo. Oh no, è troppo presto, ci vuole ancora. Madonna, quell'uccello sembra che ci abbia. Boh, un'emozione oh, dentro. È altra gente, che cosa devo offrire da mangiare? Mamma mia come oh, parlano. Crea così tanto no, non puoi scrivere in capsule se vuoi eh, riscrivermelo vabbè. normalmente. Ho lucidato l'uovo tutti i giorni. Eeeh, addirittura. No, sciocchezze, teorie moderne. Basta metterla al sole. Questo Ma... dovrebbe bastare, non c'è altro. Oh, adesso è ora. Adesso dovrebbe già essere qui. È in ritardo? Bene. Dio benedetto il doppiaggio. Madonna. È fatto con i piedi il doppiaggio. Ma. ma non così. Che, che razza di cartone è questo che.. Colpetti leggeri sulla nocca non hanno mai fatto male a nessuno. Ah! uscendo, guardate, bene! Mamma mia, che animazione! Bellissimo questo dinosauro! Come com è stato disegnato poi! Un maschio! Guardate tutti, è un maschio e già molto grande Ma sembra incazzato quel dinosauro È maschio Un piccolo dino è sempre una gra bella cosa Madonna, mi fanno male le orecchie Ma a sentire questo che doppiaggio diventano quando sono grandi. Oh santo cielo, meglio <ride> non pensarci Meglio non pensarci Ma che cavolo ha doppiato... No no, piccolo, vieni da me. Io sono la tua. Io voglio sapere chi chiamalo l'addoppiato. Io Sicuramente non sono italiani. E quando sei arrabe? Ai ai ai ai ai. Eh, che ha detto quando sei arrabe? Avete già scelto un nome? Sì, se fosse Un martello nella preistoria. Già ma maschio, lo chiamaremo tio. Ah, va bene. Ma che nome è Tio? È <ride> eh? Non ho capito. Mangiate, mangiate e festeggiate! Sì! Alla... Guardate come festeggiano i nostri amici dinosauri. Oh Gesù! Così fecero i dini. Il piccolo Dino non si accorgeva di tutto quello che succedeva intorno a lui. Era stanco a forza di essere preso in braccio da tutti. Ma perché dinosauri possono prendere in braccio gli altri? Poco tempo dopo il piccolo Dino divenne un vero sfacciatello Ma con l'uccello a casa non ho capito a cosa c'entra in tutto ciò Anche se era molto più vecchio di Dio ci lasciava coinvolgere volentieri in ogni stupidaggine Vediamo un po' in che stupidaggine è stato coinvolto Dio! Io! Ma come l'ha chiamato? Tio? Oddio. Non dicevo a te. O forse ti che poi da due brontosauri nasce un tirannosauro? Perché? Madonna, serio? Che domanda, che venga tio, subito, senza il non facciamoci domande. La dingo picture ha questa idea. Oddio, quel non dinosauro non mi ricordo una meme. La meme da cui è nato. Chiamalo subito. La meme Chiamalo che è nata da questo subito. cartone. Poi non hai mai sentito parlare di educazione moderna? Adesso ti faccio vedere io, se è no. vero. Mm. Ma? Ma che è sto urlo possente? Sì ci sono molti vantaggi di saper volare Dio! Che cos'hai da urlare? Oggi non ho ancora combinato niente Almeno... Ma fatto niente. Non urla per causa tua? Io ho fatto arrabbiare tuo padre Eh, interessante diventi ogni giorno più sfacciato e impertinente Posso permettermelo? Nessuno può farmi niente piacerebbe anche a me saper volare ma oh, mancherebbe solo questo hai anche troppo in giro con Chris ah, che con idee bizzarre ma io me li immagino questi a doppiare facendo sti versi vedi, madonna tu, non te. me lo far pensare tra poco sarà finita ho deciso che andrai a scuola da oro tre ore oh ha trovato ma il miglior dinosauro per fare da insegnante ma sono ancora piccolo cioè da oro i nomi poi Perché sono che... bellissimi e poi ora è quello della meme. Madonna, musica e poi. Che cosa è successo, zio? Hai litigato con tuo padre? Sì, papà ha deciso che dovrò andare ogni giorno da Oro. È così vecchio, sarà noiosissimo. Madonna, poi il microfono sembra che sua mangiano nel doppiare. Non penso. Credimi, sono andata anch'io a scuola da Oro. Mamma mia, top. Ma adesso voglio giocare con Chris. Top. Certo, piccolo mio, ma andate un po' più lontano. A papà non piace vedervi insieme. Ma? Che, che... Non voglio andare da ora. Che cosa faccio se mi dà ordine e mi sgrida? Ah, non ho più pallida idea. Per me sarebbe semplice, potrei volare via. Madonna, con che enfasi che me, me lo dice questa frase? Signarmi a volare, così potrò volare via quando la lezione diventerà troppo annoiante. Annoiante, non annoiosa, annoiante! Madonna santa! Non so se funzionerà! Si può Certo proviamo, ma senza ali sarà sicuramente molto difficile. Ma grazie al cavolo! Bellissime queste ali! Ma come cavolo? Madonna parlano con, con una tonalità bellissima, cioè, tutta la stessa tonalità. stai attento, ora ti faccio vedere e poi tu dovrai ripetere quello che faccio io. Ok. Ok. Spero ci sia qualcuno nella chat. Più forte, devi il più forte E con ma più è grazie, è impossibile che non può mai volare quel dinosauro. Ma, ma mi sa che devi aggiornare il banner sopra. Quale banner? Quella delle donazioni? Quale? Forse per i principianti sollevarsi da terra è troppo difficile Ma Credo di è, aver è pesantissimo mare, quel dinosauro non, non volerà mai Non è stato per niente facile da quello che mi ricordo oh. Mi sembra più logico Puoi portarmi nel tuo nido? De devo proprio Perché lo dovevo aggiornare? Non ho capito Il è che da un buco. Eh, Ma che è è sta b... Sta, sta rima ti sento dire una cosa logica? Wow tu. Quella roccia laggiù mi sembra adatta Oddio Ma cosa sto vedendo Io mi sto chiedendo E adesso Con calma Sto cercando di ricordarmi Comincia a correre e... Tu controlla è tutto, Controllo Aspetta forse Ho capito Cosa mi vuoi dire Ma grazie al cavolo Che è caduto Quel, quel dinosauro Ehi, ehi Riprenditi Svegliati! Accidentaccio! Che cosa faccio adesso? Svegliati. Svegliati! Svegliati! Oh, grazie mille per la donazione di 1,58 euro, grazie mille! Grazie mille per la donazione! È eh, un trauma, sì, sì! Grazie mille! No, allora non mi arrivo. Se tu donavi da, da, direttamente da Streamlabs si sarebbe autoaggiornato la barra. E in più sarebbe uscita la notifica, quindi non, esce, non essendo uscita la notifica non me ne sono accorto, grazie mille che mi hai, mi hai avvisato della tua donazione, grazie, grazie, sono felicissimo, poi a fine live eh, aggiornerò la barra, tranquilla. Svegliati, sta arrivando tuo padre, che cosa di sta succedendo qui? Tio, MTS è inciampasto. Non ho parlato con te, ho parlato con tio Allora che cosa è successo? Ma è sempre incazzato Il sto dinosauro Hai alla mia testa Che cosa ti incano questi Perché rami verdi? Perché è, è già se che non è volare finito volare. in ospedale Io voglio non... volare ma posso solo precipitare Volare? Cri? Ma guarda qui c'è un delay tra video e audio pazzesco Ad ah, incoraggiamento Grazie, grazie spero, spero solo di aumentare sempre di più Di migliorare sempre di più su Twitch perché, vi ricordo, ci, ci stiamo avvicinando anche all'affilazione Manca poco che cosa stai facendo con mio figlio? Quando sarà buio ti prenderò e ti riempirò di botte Se un volatile del genere può riempire di botte un dinosauro no, del genere è stare eh, eh, avete sentito? Oh. Mamma mia, che doppiaggio I bambini traumatizzati da sta roba Aveva la mausia, la mausia, di... non la nausea, la mausia, che non ma si, si sa cos'è. Ha provocato un leggero trauma sanico, ma dopo qualche giorno, appena guarito, il padre gli diede una vera lavata di capo in aspetta, sto aggiungendo la tua donazione. Aggiungo col tuo nick di Twitch. Così aggiungo subito si aggiorna automaticamente anche la barra allora mi avevi donato 1,58 1,610 euro 1,58 allora tutta la vallata ci sentivano i suoi rimproveri ma la cosa peggiore per Dio è che per tutto il tempo non aveva potuto vederti con lui ho aggiunto la tua donazione Così adesso la barra è aggiornata. E te l'avevo detto, tra un cranico Guai a lui, se si farà qui in giro. E con chi gioca adesso? Eh, costo K. Non la posso soffrire, Sa sempre tutto meglio di tutti. Non la posso soffrire. Da e adesso, fila a letto. Ma fila a letto dove che non, non lo so nemmeno dove dormono sti dinosauri. Oro. Forse il dinosauro certo di Forse lui ha un doppiaggio forse decente oh, rispetto oh, agli altri. Ora oh, il tipo in rama. vedrai. Io però vorrei vederti ancora. Mi raccomando comunque condividete la streaming. Per così arrivi Così arriverà più gente. Aumentiamo sempre di più. Beh, rispetto agli altri. Beh sì. Oh, santo pazienza, oddio. Ma almeno. Non correrò il rischio che parliate tra di voi e che non mi ascoltiate. Madonna! Questo è peggio secondo me. Con la tua botta in testa che? è tagliato pure a metà il doppiaggio. Dove eravamo? Che, che che ha detto? Wow, bella sta geografia. Ma che animale è quello? Dovrebbe essere un dinosauro è proprio stupido. La particolarità è che sputano fuoco e fiamme Bo, e poi lungo le In primo piano. Sciocchezze. Non sono sì, No, l'hai visto per davvero? Non ho parole no. io. Ma lo vedi? Vuoi solamente darti aria. Non fa ragione. I vulcani non sputano sempre fuoco, solo Non fa ragione. Non sputino, non sputino sempre fuoco delle frasi bellissime. Perché potrebbe esplodere presto un'eruzione piuttosto grande. Un'eruzione sì. Non si può sapere in anticipo? Sì, mio Dio, ha, ha detto che ci sono dei segnali, ma al momento non ci sono. I segnali che abbiamo osservato fino adesso non sono attendibili. Eh, ma voglio farvi vedere una cosa. Ho inventato uno strumento che Un instrumento, mado! Che parecchie settimane. Se esploderà. Conosco bambini di tre anni che disegnano meglio, ma serio. Ma che... Pick, sei sempre tra i piedi, spostati. Se voglio ascoltare devo disturbare. Wow. State attenti, attraverso questo imbuto l'apparecchio riesce a sentire i movimenti del terreno molto prima di noi. Non sapevo che i dinosauri erano così intelligenti nel costruire macchine del genere Se non si muove niente Non è già come Giacomo Leopardi Sì, addirittura oh, oh, santo cielo Funziona, la tua invenzione sta funzionando Madonna Sì, sta funzionando non so se è la qualità del video che fa un po' schifo. O è proprio come è stato fatto sto cartone che. Un Ma... fuoco e tutto il resto forte! Non hai un minimo di cervello in quella testa da vino. Ma se esplodesse il vulcano sarebbe una catastrofe. Andate a chiamare i vostri genitori, dobbiamo decidere. No, no è proprio così. No, nel senso che il doppiaggio non ho capito se dipende dal, dal video. Dovresti essere a lezione da oro. Si è anticipato o meno rispetto al video? No, ero a scuola, ma abbiamo fatto una scoperta Abbiamo scoperto che ci sarà un'eruzione E Oro vi manda a chiamare Un'eruzione? Ci mancava solo questo Madonna, i microfoni come migliori come potevano, potevano comprarli parla. però Non sarà una cosa grave Sentiamo che cosa ne dice Oro Io non mi immagino i bambini che guardano sto cartone Che cosa hanno capito? C'è nessuno? È successo qualcosa? Perché stanno tutti correndo da loro? Volevo dirtelo, che è semplicemente doppiato come i film degli arti marziali degli anni 70. Beh, più che arti marziali direi film mm, film di quelli di basso livello, perché già quelli di arti marziali, se prendiamo alcuni, sono fatti bene. Eh, vai attenzione! Sta esplodendo il vulcano! Ora appare Domenico Bini che canta! Il vulcano! Sta arrivando un'eruzione come non si è mai vista prima! Come pensi di prevedere un'eruzione con questo strano apparecchio? Ah, non ce ne sono. Ma dove è uscito questo? Nel senso della ah, discrepanza tra del il parlato e il video, ho capito. Do... Questo qua è uscito da non so dove. Hai citato il maestro, niente, di stimo. È il maestro, è il maestro. hai imparato niente. La scienza fa progressi. Aspetta, ma sbaglio, ci doveva essere anche un'altra scena dei due dinosauri che fanno... Mamma e papà, il nuovo bebè e non se ne fanno più niente di te. Se appare quella scena, cioè... Hanno vinto tutto. Ma perché dovrebbe... Dovrebbe essere di questo cartone se non erro Davvero? Quando potremo volare? Sì Avete sentito? Volare Adesso capite a che cosa serve il nuovo apparecchio di oro Madonna ci mette anni per parlare questo Andiamo. Avete saputo Aspettate vi Madonna. faccio vedere È un trucco non voglio perdere tempo con queste stupiggiaggine. Stupiggiaggine! Stupiggiaggine! Oh Cristo! La prossima volta fate, fate doppiare italiani, piuttosto che a tedeschi o rumeni che doppiano in italiano. La distruggerà tutto. Dobbiamo andare via, andare via dove il pericolo non ci sia. Oh Cristo! prendere la mia fionda? Per il momento non si prende niente, dobbiamo riflettere. Propongo di lasciar passare una notte e di riparlarne domani. Eh certo. E ragione. Dio! Ma io non ho capito ancora si chiama Dio o Dio. Ma doppiare Sisa Mihailovic? No, vabbè. Eppure lo capirebbe anche un bambino. È tutto così chiaro. Forse e al posto di Sisa, Sisa Mihailovic avrei detto anche Ibrahimovic. Ma... Ibrahimo. Mm. Eh, volevo dire, avresti potuto, no, aspetta, se non mangiarmi, Ma qui, se rimaniamo qui, pochi di noi riusciranno a sopravvivere. Non ho capito, cioè, senza enfasi, senza paura, ha detto, non mi mangiare. Oh, grazie mille per il follow of Red, benvenuto in live. Mi hai stoppato anche il video con la tua, il tuo follow. No, non è mai successo una cosa simile. Comunque benvenuto se vuoi seguirmi nei o social, pure nei schemi social, o in the chat. Pare mio zio quel papero. Poraccio. Ho capito che è disegnato male, ma poraccio. Vai, ce la facciamo. Ma quell'uccello che cavolo ci fa, lad, minchiam? Secondo me è la stessa scena di prima di quando parlava questo uccello, che l'hanno ripetuto, Capisce come non avevano voglia di, di disegnarlo. Sembra appeso. Mi raccomando condividete la live. Che da due spettatori si sale sicuramente. ma con la rima non ci sto. E fu così che iniziò a parlare in rima. Vabbè ovvio, riciclano anche dalla Disney. Beh, questo non me, non me ne sono accorto. Ah, riciclano anche la Disney, Figuriamoci loro. Vabbè, un conto è riciclare, che ne so.. Delle frasi, ma non delle scene intere. non ho capito dove devono andare questi due, che poi. Come cavolo cammina? Sembra un pollo disegnato male. Riceviamo visite, sta arrivando Cree. Ma? Non sapevo ci fossero dei coccodrilli in questo cartone. Non sapevo. Aspetta. Ma cosa. Io non so nemmeno cosa sto vedendo. Ma. Ma che ca... Soprattutto non potete mangiarmi La mia pelle dura vi farebbe rompere i denti Eh ah, certo, certo Uffa, guastafeste Potevi almeno fare a finta di spaventarti A volta... Nemmeno finta, sì, a sì, sfinta bagno. Gì, acqua Io preferisco giocare sulla riva Ma? Oh, è il vulcano Cos'è stato? Ah no, ah, è stato 5 vedi. secondi di terremoto La terra sta tremando io. La para! Niente! Non puoi sentire che la terra trema se stai Ma eh. ha detto terra. So io che ogni tanto non, non capisco bene. Niente. Ehi, basta? Basta cos'è stato? Ah, allora adesso hai sentito? Oh, santo cielo. Credo che non sia uno scherzo. Accidenti, guarda lì. Bello sto vulcano. Da dove è uscito? Non ho mai visto un vulcano che erutta in questo modo. Oh! Cori, Dio, corri, ci deve essere una caverna più avanti. Ah che caio, usciamo da qui. Ma che cazzo? Questa è una cagata pazzesca. Questa è un'opera d'arte. Ma? Top dinosauri spaventati? il mondo piove, fuoco, l'acqua bolle e noi moriremo. Oh, <ride> aveva ragione, nessuno poteva saperlo, avrebbe potuto sbagliarsi in questo caso, saremmo fuggiti inutilmente. Ah, è giusto, è giusto. Il vulcano bruceranno tutti? Non credo che noi abbiamo avuto più fortuna. Ma i miei genitori, Oro e Pig No, non farla così brutta, forse hanno creduto... E sono fuggiti in tempo. Eh. Non credo. Chi lo sa? Nemmeno. Chi lo sa? Che fine avranno fatto i genitori? Uh, fermati! Sei impazzito, stai qui. Non puoi uscire, guarda dovunque c'è fuoco liquido, non riuscirai a passare. Che cosa possiamo fare? Eh, genitori. siete fatti. Siete fottuti. È Facile parlare, ma fa terribilmente caldo qui dentro. Se dobbiamo rimanere qui ancora a lungo diventerò una salamandra del fuoco. Coccos? Il coccodrillo non si trasformò in una salamandra. Ma è grazie Anche al cavolo. Il gruppo di amici dovette rimanere molti giorni nella caverna. Avevano una fame e una sete terribile. Ogni tanto uno di loro metteva fuori la testa per vedere, ma doveva rientrare subito l'aria era così soffocante che si respirava a malapena e la pioggia di fuoco continuava a cadere beh, se la pioggia di fuoco è come quello di prima fa malissimo ci... mamma mia ah, che disastro qui perché non metti in ordine nessuno ma cosa in ordine? Bene, lui senza Ma paura. Adesso, c'è qualche cosa da mangiare là fuori. Brucia ancora la terra. Oh, calmati. Una cosa alla volta. Prima di tutto, la terra non brucia più e si può respirare abbastanza bene. Ma non c'è altro. Una storia un po' particolare questa, c'è da dire. Non è rimasto più niente di quello che c'era prima. Guarda, è tutto distrutto. Oh, grazie mille per il follow. Santi Akbo. Akbdo. Top nickname. Benvenuto in live. Dove sono finiti gli alberi e le feci? Grazie mille per l'host co comunque. Basta lamentarsi. Io non posso farci niente. Saranno morti sicuramente tutti. Siamo rimasti soli al mondo. Ma l'espressione facciale non cambia. Beh, anche se sta piangendo, anche se sta parlando. La faccenda, la faccenda è messa piuttosto male. React my music. Laggiù, ehm... Sì. E su quell'albero sono nato io. Uh, Sarebbe stato send the link. Uh, sì, sì, sempre sì, ma non lo On. Uh, on Instagram. Non avremmo potuto cambiare le cose cambiarono ma avremmo potuto cercare un altro posto per vivere. Oh no! Sei vivo! Dove sono gli altri? Non lo so, ma dopo quello che è successo. Ai ai ai. Credi che i miei genitori siano morti? Why? Chi può dirlo? Spero che ma... siano fuggiti in tempo. E tu? Come mai sei ancora con il tuo? Ai Spi Do you speak segnale sempre più forte sono andato via e mi sono riparato in una caverna fino a questo momento. Sei fuggito? Mi hai lasciato gli altri in pelle? Argentino. No. Ho capito. Parecchie ore prima dell'eruzione li avevo avvertiti, ma hanno litigato tra di loro perché alcuni non volevano credermi. Allora sono scappato da solo. Dobbiamo cercarli, forse sono ancora vivi. Sì, ha ragione. In ogni caso, qui non possiamo più rimanere. Meglio andare a cercarli. Mamma mia, più ma ma Italia yes Allora mi, mi sta intrigando un po' come storia Sto Sta lasciando male. il doppiaggio direzioni dobbiamo andare che? la tua macchina può aiutarci? No dobbiamo cercare a caso prendo quattro bastoncini ma, e il più corto ma? serrà il sud il secondo eh. per l'est per il nord e il più lungo per l'ovest chi vuole si wow. Che, che tecnica di. Che tecnica aggiornate? Ehi più lungo. O west? Ovest. Manco ovest. Ce la faranno i dinosauri a salvarsi e a trovare gli altri? Mistero. Io, crie, Oro partirono. Era proprio come aveva tenuto oro. Non tutti i vini erano riusciti a salvarsi, molti erano morti. Perché parli in questo modo? Ma di loro non c'era nessuna traccia. Ecco, lui ce l'ho sempre dietro. Non più niente da mangiare. Erano sempre più deboli e più affamati. E sempre si appoggia. Ma ad un tratto arrivò crea agitato. Oh, cosa sarà successo? Dio, oro! Venite, correte! Correte! Più avanti c'è da mangiare erba, non molta e non molto verde, ma è meglio di niente! Oh, c'è dell'erba! Non quell'erba! Attenzione! Che poi caso strano, solo lì è rimasto dall'erba! Ma dove è uscito un gorilla? Chi vi ha dato il permesso di mangiare la nostra erba? Restituito e ce la e come vorresti vedere. Non sapevo che, che i gorilla vissero in quel periodo. Di che squadra sei? Di calcio o dell'Inter? Non volevamo rubarvi niente. No? Ma siamo così affamati per settimane non abbiamo mangiato niente. Ancora un po', poi proseguiremo. Non hanno mangiato molto e quel cucciolo mi fa pena. Sicuramente avrà perso i genitori. Ah, prenderò eh i genitali! Eh, ma Madonna! Sei una sementa simpatica Come ti chiami? Braia Come? Dove vieni? Braia? Siamo proprio sotto il vulcano Quando è scoppiato l'eruzione siamo stati divisi dagli altri dini Stiamo cercando i genitori di Dio. Avete visto per caso passare dei dini? Oh Inter, Laurato Martinez che vediamo yes. dopo Forse Chris ha scelto il bastoncino sbagliato, dovremmo andare nell'altra direzione Forse sì, ma adesso è impossibile tornare indietro, dobbiamo recuperare le forze Mamma mia, che italiano perfetto L'erba basterà per tutti <ride> Top espressione Potete rimanere quando vi sarete rimessi in porta continuerete le ricerche è la cosa migliore per noi ed io potrei lavorare alla mia invenzione madonna mi sto diventando rimbambito a guardare questa roba ha inventato una macchina che è in grado di prevedere l'eruzione dei vulcani wow bellissimo e perché non sai prevedere questa eruzione <ride> basta che non mi scrivi no, ah rieccoti rieccoti spiegami meglio mi sembrava strano che tu non ci fossi più in live hai una macchina anche per me in cambio, potete rimanere. piccola, adesso Scusami, il gatto aveva 5 minuti. Eh! I gatti, quando hanno i loro 5 minuti. Bene, in poche parole, siamo arrivati che i dinosauri, separati dai genitori, sono arrivati dai gorilla. Oro e Dragon lavoravano tutto il giorno alla macchina. Cala popolava Dio come poteva. Ma la sera, prima di che poi lui è piccolo, Ho capito, ho capito. Sto una molto ritornò eccitato da un'estruzione con Ryan. Da un'estruzione? Ha detto estruzione? Venite, venite, venite. Che cosa è successo? Sei fuori di te. Ryan, non di testa Ryan di te. Che, dai, ah, escursione, no, capito, escursione. A come hanno parlato. Eh, ho da una zampa gigantesca. Eh, no, madonna. Da una zampa gigantesca? Beh hanno trovato. Sicuramente hanno trovato i genitori. So era una zampa molto più di me. Un dino. Era sicuramente un dai, dai, eh! In No, mi sono dimenticata. È facile, se la zampa stava per schiacciare. Genio. Vuol dire che correva nella nostra stessa direzione. E noi siamo corsi verso Oro. Ora abbiamo un indizio. Cri, Oro, i miei genitori vivono! Ah, ma ti piccolo, sappiamo solo che un dino è vivo. Ma hai ragione, è ora di partire. Eh. E partiamo, e partiamo. Io, Oro e cri. Oro regalò una copia esatta della sua macchina al gorilla. Le scimmie promisero ah. di accendere la macchina ogni giorno. Perché hanno co ha costruito un'altra macchina identica. Adesso i dinosauri sono diventati anche intelligenti. I nostri amici partirono. Vediamo se troveranno prima o poi i genitori. Che poi dinosaure e Gorilla, appunto, mi sono chiesto prima come è possibile. Hanno vissuto nello stesso periodo? Cioè, la storia questi non so se la sono studiati un po'. Qui ci sono delle tracce, guardati, Sono tracce! Dove? Proprio davanti a te! Ma... Hai ragione, ti ho ragione! Senza dubbio, queste sono tracce di Dino! C'è una, di di una differenza di qualche milione di anni! Eh già! Non sono Quisquiglie! Cosa importa? La cosa che conta è che siano vivi. non c'è qualcosa che non mi convince, c'è qualcosa di strano. Ci ha messo del tempo per dire quella frase. Uh, eccoli! Che poi quel dinosauro? Salta invece di camminare! Non so se avete notato. Ma? Ma che cosa hanno? Sembra che vogliano attaccarci. Non sapevo che c'è qualcosa di strano. Ma che... Vola a guardare che cosa sta succedendo. E mm, e c'è un complotto. Sempre io e forse ero impazziti. Se avessi il cervello pieno di cenere... Ti prego, Cri... Ma Va bene. comunque ora è sempre al limite dell'ictus. Madonna vero? Che ritorni. Per come parla? Ari eccolo sto dinosauro. Ho immaginato che fossi tu. Non mi riconosci? Sono io, Cree. Non mi vogliamo qui. Uh, greve! Via mo su dane velnoso. Si E questo è il modo di salutare degli amici creduti morti? Amici, amici, venite qui solo per mangiare, e eh, non c'è abbastanza cibo neanche per noi, per voi non c'è niente. Oraci però! Puoi tenere la tua erba secca. Che cosa mm. intendi dire con erba secca? Ora abbiamo cibo migliore, guarda. Eh. Ah. Madonna! Se sono mangiati altri dinosauri? Carnifori! Manco cannibali, carnifori! Ehi, pig! Sei impazzito anche tu? E mio cuore era allegrato Madonna! Madonna, questo qua mi, mi sta sui nervi sei cambiato Ci sono anche i genitori di tiro? Dove sono? Si fu proprio una granite e le amicizie sono finite. Ma basta il parlare in rima. Che due balle. Sono ancora vivi? Non credo. Eh, Mi sa tanto che il tizio si è mangiato i genitori di Tio. Per questo se ne sono andati hanno pensato che da qualche parte ci fosse. Comunque questo film è il frutto di una serata di droghe pesanti. Ma verissimo, anzi ho saputo che non è stato nemmeno doppiato da italiani Forse c'è veramente molto cibo Ho sentito questo io Il vulcano ha distrutto tutto Eh, ha distrutto è come qui A ho abbastanza, non è più sicuro vivere qui Se rimango ancora mi mangeranno per cena Eh, ma sa proprio che sì. è andata davvero la cena nel mio cervello sono in <ride> <impazziti. ride> me sa anche e di sono più. i genitori di più? No, per fortuna perché anche i suoi amici sono diventati carnivori, cosa? Carnivori. <ride> <ride> Abbiamo capito. I non so esattamente, non ho capito bene. Pic ha parlato in prima di liti e di disaccordi, disaccordi. No, è così. Pic, Pig con loro è diventato anche lui carnivoro. Non credo, mi sembra abbastanza normale per quanto normale si possa chiamare Pig. <ride> è una parola parlare di normalità in questo cartone. Se vado a parlare personalmente con Art, in qualche modo riuscirò a scoprire dove sono andati i tuoi genitori. E vai a scoprire. Non farti mangiare, abbiamo ancora bisogno di te. Madonna, qui alcune lettere se le mangiano. Cioè non si capisce una mazza Se no qualche parola Risparmiati, fiatto. Non so che sei capace di gridare. Dimmi dove sono andati gli altri libri. Ah, se vuoi proprio saperlo Se ne sono andati a Ovest Ma credo che siano già morti di fame Beh, lo dici tu questo Non sono morti di fame Più a Ovest Troveranno da mangiare. Troveranno molte piante. Voi invece che mangiate carne siete destinati a morire. Ah. Stiamo diventando sempre più forti. Io voglio conoscere se chi ha doppiato il cattivo. Madonna, serio? E eh, soprattutto chi li ha disegnati anche. Noi restiamo forse. Stai lì, tu non capisci niente. No, poraccio. ognuno decide per se stesso che cosa vuoi fare? Ho parlato già con fa questa notte via di qua. Va bene, vi aspettiamo. Che cosa avete da parlare sottovoce? Che cosa state tramando? Vattene Oro! Che poi nemmeno sottovoce parlavano, c'è da dire. Oro raccontò a Tio e a Cli quanto aveva scoperto parlando con Ark. Quando avrebbe fatto buio, Pic e Fa sarebbero scappati via dai loro amici. Decisero di non dormire, ma di camminare tutta la notte. Volevano già essere lontani quando si sarebbe svegliato a ah, Alle prime luci dell'alba viveva ah, e già finendo man mano sempre più fertile, nonostante io non potesse fare a meno di tormentare Pa. Ma. Oddio che tu non sei rimasta con i carnivori hai sempre fatto tutto quello che diceva tuo zio meno male e, tu e tu meno male sì. che tuo padre. E neanche lui. anzi se avete altri cartoni cringe del genere da consigliare potrei farlo benissimo mandatemi qualche link su instagram se conoscete qualche cosa di più cringe o simile non fa nessuna differenza ehi spregatevi c'è dell'acqua fresca e limpita laggiù piante verde fantastiche mamma mia con che entusiasmo ma che cavolo sono quegli animali ci sono i cervi anche tutti quelli della dingo sono oro puro eh, ma anche quelli di mondo tv ho saputo sono... Non so se te ne sei accorto, ma ci sono i cervi in questo cartone. Quel che per noi, la cucagna ci portò. Che? Hai ragione, Pick. è meraviglioso qui. Quanto la cucagna. Se i miei genitori sono arrivati fin qui, perché non sono rimasti? Sì, è quello che mi sto chiedendo anche io. Oh, c'è un coccodrillo. Io questo sembra proprio un coccodrillo. Dimmi, sto cercando i miei genitori. Pensavo di trovarli qui. Grandi vini? Più grandi di te? Sì! Ultimamente ci sono stati grandi dini qui ma poi mio cugino ha raccontato che un po' più avanti c'è ancora più cibo eh. Erano stati sicuramente i miei genitori Oro, Cri, li abbiamo trovati Uhuh, siamo stati fortunati proprio qui sono. Madonna, venuti. questo non lo sopporto venuti. più, sto dinosauro ah, Va bene, lascia perdere Ma sta musichetta poi... Da da to uscito. Non c'è musica più piazzecata, mio cugino, mio cugino. Sono di una seconda. Top citazione. Secondo, sei sordo? Perché secondo? Avevo un fratello una volta, ma ora è morto. Dio devi essere tu? No, mio cugino è sicuramente di tuo fratellino. Il fratello di te abbiamo trovato. Sembra uscito dalla tua stessa fabbrica. Beh, me sa proprio lei sì. Non conosco questi. Chissà. Certamente no, Noc, qui vuole dire solamente che vi assomigliate molto. Vieni, portaci dai tuoi genitori. io? cosa è? Non sei felice di aver trovato i tuoi genitori? Sì, certo, ma forse non mi vogliono più. No, Altrimenti poraccio, Ho trovato un piccolo Dino che mi somiglia così tanto. Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non se ne fanno più niente di te. Sì. E... <ride> come puoi dire una cosa simile la maggior parte di noi ha fratelli o sorelle bella sta frase allo stesso modo, questa è una frase è storica bella. Uh, grazie mille J Penis per uh, il follow benvenuto o benvenuta nel cringe questo è il cringe eh, solo per te voglio risentire questa frase merita merita che mi assomiglia così tanto. sentite Mamma e papà hanno un uovo, bebe, non se ne fanno più niente di te. I... Come puoi dire una cosa simile? La maggior parte di noi ha fatto una frase è, è storica. Tutti i figli allo modo. Io ho conosciuto grazie a sta meme, sto cartone. Non so, non so nemmeno come li ho conosciuti, sto, sta meme. Abbiamo trovato una nuova casa Ma sembra incazzato sto dinosauro. Ho dovuto tornare indietro e cercare più o più a lungo Chi lo sa, forse è ancora vivo. Lui e Cree erano abbastanza lontani dal vulcano Lontani, non lontani Mamma, mamma E urla più forte Che razza Ciao. di dinosauro Siamo noi Sembra che ci aveva lato giù nel tizio E quello ride a caso Grande gioia! Quando i genitori. Il padre è contento rilassare di esserlo tolto dalle palle. <ride> Povero! Solo fa, era un po' triste. Tio aveva ritrovato i suoi genitori, ma lei. Ma perché sta piangendo? Sola. La madre di Tio strinse fa tra le braccia e promise fin d'ora di occuparsi anche di lei. Anche Tio Secondo era molto felice. Perché aveva. Ah, l'ha chiamato Tio Secondo! Top fantasia! Ecco. Non provarci, ecco. Più tardi farà buio, laggiù, a Ma, pssht, non Sembra che siamo tornati sì. indietro nel tempo. Tio secondo, è una più imperiale. Er non esageriamo. Andierà. Ah mo sono diventate amici quei due. La musichetta è figa però dai. È mmosa. E si conclude questo cartone Però da, leggendo dal nome Mi sembra tedesco questo cartone Quindi i tedeschi che hanno doppiato Questo cartone in italiano Avete rovinato una generazione di bambini Mario Kunel Salutiamo Mario Kunel C'è Io non ho parole C'è Un cartone tedesco Che ha doppiato sta roba Va bene, ditemi voi se...